This is me, lui, ya boy. Okay. il vostro ragazzo. No, it's not your vostro ragazzo, Mela, because you're saying that you're the boyfriend of everyone. Do you want to be the boyfriend of everyone? Mm they wish. <laughs> Ciao a tutti e in questo nuovo video, dietro la fotocamera abbiamo lui che non sa filmare, quindi ho bisogno di lui purtroppo oggi, quindi sarà lui a filmare. Uh, quindi siamo qua per fare questo video perché l'avevo chiesto su Instagram e mi hanno detto di sì, l'ho chiesto tanto tempo fa, quindi mi scuso perché la settimana scorsa non ho pubblicato video, perché purtroppo non è il mio. pavimento scricchiola. Um... Quindi non ho pubblicato video perché sono stata un po' occupata con il lavoro, ma adesso sono in ferie, quindi non è detto che io sia meno occupata, però ho deciso di filmare questo video, ovvero quello che mi porto dietro quando faccio la valigia, chiamiamola così, in questo caso noi andremo via per tipo tre giorni in mezzo al nulla, in mezzo ai boschi ci mangeranno gli orso e robe simili, eh, quindi quello che vedrete qua ovviamente non deve per forza rispecchiare una valigia se andate a Parigi o a Londra eh, o se andate tipo a fare delle attività dove avrete bisogno di magari più cambi, più outfit, più qualsiasi cosa. Come ben sapete io non è che possiedo tutte queste grandi cose, quindi <ride> non mi porto dietro il mondo, eh, oppure non mi porto mai cose del tipo. Ah, se per caso avrò bisogno, se per caso ho, cioè, mi porto veramente dietro le cose che so che metterò e l'unica cosa che mi porto per sicurezza è magari una giacca o una roba simile se per caso piove o robe simili eh, quindi adesso vi farò vedere quello che mi porterò via per stare via questi tre giorni eh, ci farò stare dentro tutto, dentro questo zaino che è abbastanza capiente quindi non esiste la valigia, cioè non esiste la valigia quindi eh, partiremo dalla primissima cosa molto importante che è la mascherina che adesso purtroppo ne abbiamo bisogno ovunque questa è la mia mascherina con i gattini eh, lui ha la mascherina con gli avocado che deve arrivare <ride> e, e quindi la mascherina assolutamente me la porto dietro importantissima io ho due tasche qua che sono molto comode per mettere delle cose a portata di mano quindi queste tasche perché vabbè lui non capisce quando dico le cose e dove è molto comodo per portarmi le cose infatti eh, per esempio un'altra cosa che mi porto dietro allora tantissime di queste cose che vi faccio vedere sono cose che mi porto dietro giornalmente nella mia borsa normale eh, quello che io adesso uso è una borsa di tela normale perché sono molto sofferente verso gli zaino, qualsiasi cosa che non è fatta in materiale um, quindi per esempio questi sono i fazzolettini riutilizzabili, ve li ho già fatti vedere quando sono sporchi vengono messi qua e sono, ce ne sono tipo 5 quindi magari non saranno molto comodi per andare via tipo due settimane eh, però sono lavabili quindi se per caso la sera eh, siete in albergo o in qualsiasi posto andiate potete lavarli e riutilizzarli Ho questo è anche lo scopo quindi verranno messi qua Eh, prossima cosa sono i miei occhiali da sole ovviamente eh, questi li ho presi usati su d e li avevo presi per lui però non gli sono piaciuti quindi ha rubato i miei occhiali adesso io mi prendo questi ma in realtà sono molto belli e mm, erano tipo nuovi e li ho pagati tipo forse un terzo del prezzo quindi yay la prossima cosa importantissima è la borraccia ovviamente questa è una borraccia abbastanza grande io quando vado via eh, non, non bevo tanto a meno che io non sia sicura che possa far pipì perché sì. Eh, qualsiasi cosa io beva deve andare fuori dal mio corpo subito quindi eh, questa viene portata 20 picche grande e quindi molto capiente quindi questa ovviamente è importantissima poi prossima cosa è la borsa di tela che appunto questa è la borsa di tela che io uso in città però me la porto dietro se per caso ne avremo bisogno per fare qualsiasi cosa tipo se dobbiamo fare una spesa te. siccome andiamo in mezzo al nulla eh, molto probabilmente dovremo portarci dietro il cibo eh, quindi andremo probabilmente a fare la spesa quindi una, una borsa di tela è sempre comoda ovunque voi andiate che andiate per fare la spesa, che andiate a fare shopping, che andiate a qualsiasi cosa è molto utile eh, questo è il mio portafoglio eh, mi sono sbarazzata di tutte quelle carte dei punti che ehm, sta lì nel portafoglio per, per il cacchio, eh, esiste un'app che si chiama Stocard dove potete mettere tutte le vostre app e ce le avete sul telefono così non dovete portarvi dietro tutte milioni di carte e cercarle nel portafoglio quindi questo è il mio portafoglio, da quando mi sono sbarazzata dai portafogli grandi la mia vita è migliorata le prossime cose sono a tema cibo, queste appunto sono cose per evitare gli sprechi alimentari quindi eh, come ho detto io me le porto dietro anche durante... Eh, anche quando sono in città perché se possono essere utili le utilizzo. Eh, però, appunto in questo caso, naturalmente saranno ancora più utili perché andremo probabilmente dovremo portarci dietro il cibo quindi eh, meglio comprare delle cose sfuse e poi metterle nei, nelle, nelle, nelle proprie, nei propri sacchettini piuttosto che comprare delle cose imballate in plastica è inutile. Quindi queste verranno portate con me poi eh, queste sono due borsettine che io tengo nella mia borsa normale. Qua ci sono, sono solo medicina non mi interessa e qui invece sono delle cose un po' più utili tipo le cuffie questo è il caricatore telefono e eh, questi sono altri sacchettini per evitare appunto altri sprechi alimentari anche queste sono cose che io ho sempre nella mia borsa e me le tengo sempre dietro poi mm. il tablet ovviamente la prossima cosa è le cose che io mi porto eh, per quanto riguarda trucchi, skin e qualsiasi altra cosa, quindi ehm, non mi porto dietro tante cose, tipo per esempio di trucchi non mi porto via niente tra ma le mascara e per quanto riguarda il... Questo è il mio spazzolino che si cambia la testina e queste sono le cose che lui detesta da morire. Infatti, a casa noi abbiamo il normale, ma questi li uso per i viaggi oppure lo uso ogni tanto a casa anche. Eh, quindi, un partenariato questo. Poi, un'altra cosa che volevo farvi vedere molto in anteprima, perché non ne ho ancora parlato neanche su Instagram, credo, a meno che non pubblichi il post molto eh, prima del video, e questo è questo deodorante che è riutilizzabile. Okay. Quando comprate la confezione eh, vi comprate anche il deodorante, quindi questo è il deodorante che viene in un cartoncino, quindi eh, questo si può riciclare, anzi forse anche compostare. Lo mettete nel deodorante qui, utilizzate il deodorante normalmente e quindi l'unica cosa che dovrete fare dopo è comprare i ricambi. Io mi sto trovando molto bene perché stavo cercando un deodorante che fosse appunto non in plastica e questo qua mi è piaciuto tantissimo e mi sto anche trovando bene dal, livello, dal punto di vista del deodorante che funziona. Uh, un altro deodorante plastic free con cui mi trovo bene era quello della Lush, <ride> e, um, che non era proprio imballato in niente, però in estate non aiutava granché, in inverno era pazzesco, ma in estate non era ragazzi. prossima cosa è la crema solare, sì questa è la mia crema solare, ma appunto siccome non andiamo in spiaggia, veramente andiamo solo in mezzo ai boschi, uh, non credo che mi serva chissà che, però questa è l'unica crema solare decente che io ho, nel senso che è quella che non viene in plastica, che... Non, non è testata animali, eccetera eccetera eh, quindi la uso principalmente per il viso perché avendo le lentiggini sono abbastanza, sono abbastanza sensibili al sole eh, anche perché mi sono bruciata qualche settimana fa e poi le ultime cose sono le mie cose di skincare. come ben sapete io uso solo The Ordinary quindi mi porto dietro il mio eh, caffeine solution che è quello per gli occhiaie il mio uh, acido ialuronico e poi un'altra cosa che è un siero quindi queste le cose che ho nel mio beauty case chiamiamolo così prossima cosa questa è una borsettina dove metterò i miei vestiti io quando l'ho comprata pensavo fosse una borsettina molto piccola invece si è rivelata molto grande purtroppo e quindi la uso per, per mettere i vestiti quando vado via quindi calzini mutande che magari non dovete mettere forza vedere e quello che mi porterò dietro saranno i jeans che metterò il giorno stesso eh, quando partirò e poi mi porterò un eh, pantalone di ricambio e eh, delle magliette siccome appunto io non ho veramente outfit da, eh, da natura, ho solo vestitini in estate mi porterò via queste cose e, e vedo un attimo come andrà eh, non ho magliette nere, non ho niente di tutto ciò quindi spero solo di non arrivare a casa tipo eh, di cadere in qualche lago o robe simili e non credo di portarmi dietro il costume da bagno perché io non so notare anche se ci sono laghi non so se effettivamente possiamo andare nei laghi quindi ehm, la cosa evitiamola anche perché io ho paura folle dei laghi e niente, quindi questo lo mettiamo in questo sacchettino che poi anche le cose eh, che saranno sporche le rimetterò qua così che quando arrivo a casa butto tutto in lavatrice e quindi anche questo va in zaino Is amazing. quindi ecco qui zaino pronto, abbastanza pesante ma lo faremo portare a lui um, quindi questo è tutto ciò che volevo farvi vedere fatemi sapere invece appunto, ok quindi questo è tutto ciò che volevo farvi vedere, ovviamente come ho già detto questo è uh, un tipico weekend di, uh, di relax quindi non è una cosa che va in qualche capitale europea dove devi fare le foto fighe per Instagram, queste cose qua quindi uh, non, non devi per forza rispec rispecchiare qualsiasi altra valigia semplicemente il mio unico consiglio è quello che vi portiate dentro delle cose che possono aiutarvi a fare meno sprechi in giro generale anche e non portarvi dietro tutti i vestiti del mondo perché per, tanto per eh, pensate bene alle cose che portate perché è anche un peso per voi portare tutte queste cose soprattutto se andate in aereo cioè noi andiamo in macchina quindi ovviamente io mi posso anche portare tutto il guardaroba perché ci sta dentro tutto però allo stesso tempo è inutile portarsi dietro troppe cose eh, quindi sono felice che mi sia se, si entrato tutto in uno zaino poi ovviamente le cose di lui le metteremo in un altro zaino ma lui c'ha due cose, lui è ancora più minimal di, di tutti noi Um, e quindi niente, spero che questo video vi sia piaciuto, Noi ci vediamo la prossima volta. Ciao! È tutto? Tutto! È <laughs> yes. tutto! È tutto! Non è bene! Perché? Perché è troppo corto? Lui non è nella borsa. <laughs> I told them that I'm gonna prepare a bagno per voi, ma tu hai più stuff. Ma lui non è in bagno, io non lo so. You're that. not gonna carry Lui? No! For <laughs> me, just drive me there. That sucks madame